Buongiorno Fagnano, eccoci col video del venerdì dell'amministrazione comunale. Parto con la statistica del mese di novembre. Sono morte 12 persone, sono nati 7 bambini e la popolazione di Fagnano Lona è di 12.521 abitanti. Un abbraccio e sentite condoglianze a tutte le famiglie che hanno perso i loro cari nel mese di novembre e un benvenuto e un augurio alle famiglie dei nuovi arrivati. Sono stato sollecitato da varie parti di creare, scrivere un'ordinanza sindacale per vietare la vendita e l'utilizzo di botti o fuochi d'artificio sul territorio comunale. Questo tipo di ordinanze, come ho scritto in un post su Facebook, sulla mia pagina personale, non è possibile farle perché il Tribunale Amministrativo Regionale ha praticamente annullato alcune di queste ordinanze. Pertanto l'unica cosa che mi sento di fare è quella di invitare tutti al buon senso, il buon senso di festeggiare l'arrivo del nuovo anno in un modo tutto sommato civile, con allegria e gioia, senza per forza di cose usare botti o fuochi d'artificio all'interno del nostro territorio, tenendo presente che questi rumori e questo scoppiettio di petardi causa comunque problemi anche ai nostri amici a quattro zampe. Siamo alla vigilia di un nuovo anno e si sta chiudendo il 2022. Il 2022 è stato senz'altro un anno di cambiamenti, ma anche un anno di passaggio importante. Siamo partiti con la pandemia che era tutto sommato ancora incombente e arriviamo alla fine che bene o male ci siamo lasciati un po' alle spalle questo, questo brutto momento, anche se le notizie di questi giorni stanno un po' risvegliando la paura in alcune persone. Voglio, Prima di augurare a tutti voi un buon anno, eh, Citarvi una piccola frase che sta scritta su una casa cantoniera sul passo del Bernina, ed è un po' secondo me il motto che deve essere per quello dei prossimi mesi, è una frase che non ha un autore certo, alcuni la dicono di essere di amici, ma ve la cito così come è scritta, se oggi non è seren, domani seren sarà, se non sarà seren, si rasserenerà. Speriamo che il cielo torni sereno su tutti i fronti, da parte mia, da parte dell'amministrazione comunale, da parte di tutti i dipendenti del Comune di Fagnanolona, un augurio di un sereno e un buon inizio 2023 a tutti voi e a tutti i vostri cari, grazie a tutti!